Non si dovrebbe farmi Mi serve aiuto. Fatemi sotto! Si possa arrivare. Sono tornata! Precisione e controllo. Oh, caspita! Oh, sono no. No. Una schiaccia! Sono una Scansione in corso! Sì! Proviamo qualcosa! Il carico ha raggiunto il centro.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 ¡Fuchile uh, uh. a rotalla fuera uh -huh. a uh -huh. Oh, oh, mi è sfuggito qualcosa? Siamo già stati qui? F F F Fucile a rotaglia carico. Secondo che viaggio. Lo faccio apposta! Raggiungetemi all'obiettivo. Fucile a rotaglia ancora carico. C'è il proprio destino. Fermi Ma La torriera alzata! Inghietro! Oh. Gli attivi in arrivo. Facciamo sì, no! Mi scritto, ti... distruggo no. mi no. sento meglio. disturbo! Fucile a rotaia carico e pronto al fuoco! Fucile a carico in attesa! Sei Arriva l'artiglieria pesante! Agnettiamoli! Dopo mi servirà una verniciata. Il drago si trasforma in uova! Fermi là! Non inizia con oh. il trovarezza. Richievo l'assistenza! Tempo, supplementare. La finiamo qui. Arrenditi, no, no, no. uh, no. al mio mi salvano pure. È l'ora del giudizio. Fucile a ah, rotaia che... ancora ah, carico. Acqua sotto il ponte. <susurra> I numeri non ci favoriscono. <susurra> Attivo la sequenza <susurra> di autodistruzione. Non <susurra> <susurra> hop, hop, hop. Oh. Brutto punto in cui trovarsi. Uh. Nulla che non si possa riparare. <susurra> ah, sì, pace per sempre. Sto prendendo la zona. State fermi! Avanti, Vivi. Andati una regolata. Oh, oh. Oh. Azione di disturbo. Dopo mi servirà una verniciata. Scatena la tua forza interiore. Prego signori, tentatela. Dove credete di andare? Ah. Eh, no, stai eh, a carico eh. è pronto al fuoco. Eh. Occhio alle spalle. Mi sento meglio. Che fretta c'è. Fucile a rotaia carico. È l'ora <susurra> <'era> del giudizio. Attivo <susurra> la sequenza di autodistruzione. <susurra> I numeri la finiamo. <susurra> Sfuggito qualcosa. Eh. Solo nell'unità c'è la vera forza. Ho ancora qualche asso nella mano. Ah. Ti avevo avvisato. Ah. Siamo più forti sì. insieme. Ricercato, vivo o morto. Ho imparato da te. Sono più di noi! Oh, non ti voglio bene! Il mio compito non Il è ancora Secondo finito. round, perso Punteggio Uno a uno <laughs> Bunketto per Corby. In il carico ha raggiunto il checkpoint. Grazie per... Te. Questa è la vostra fine! Supererò qualunque sfida! Non una troppa! Fammi dare un'occhiata! Nella cruna di un'altra! È ora di lottare! Prendete le... Il sta per giungere a destinazione. Yeah. Vogliono mai. Torretta nemica avvistata, fate attenzione. Sì. Torretta nemica avvistata, fate attenzione. Capisco. Scatena la tua forza interiore. Est-ce que le Amen. <laughs>